Oggi come rappresentanza regionale della FIMG della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale siamo venuti in eh, quinta commissione per esporre la criticità che riguarda la carenza dei medici di medicina generale che riguarderà e riguarda la, la nostra regione oggi e per i prossimi 6-7 anni. E abbiamo provato a portare delle eh, soluzioni e delle proposte che sono state discusse in maniera serena e speriamo di avere dei risultati e dei riscontri positivi visto l'interessamento dell'assessore eh, dell Veri e del eh, direttore Damario. La principale criticità è la carenza dei medici di medicina generale. Eh, mancano per diversi motivi, eh, sia in termini numerici, ma mancano proprio perché c'è una crisi di vocazione rispetto a questa eh, professione, perché ha perso davvero attrattiva. Eh, per motivi principalmente eh, economici ma soprattutto perché è venuto meno quello che era il ruolo sociale del medico di, di medicina generale e, e perché è diventato difficile oggi fare questo lavoro ma non come difficoltà clinica di gestione delle eh, problematiche strettamente mediche ma per l'enorme carico di lavoro burocratico che ci troviamo ad affrontare e abbiamo chiesto appunto che si vada avanti con eh, la stesura dell'air dell'accordo integrativo regionale proprio per permettere eh, la eh, definitiva formazione e istituzione di quelle forme aggregative che sono le UCCP e le FT in primis e l'organizzazione poi delle eh, case di comunità e tutto quanto previsto nel eh, noto decreto ministeriale 77.